Un saluto da Gerardo Paterna, ben trovati in questo nuovo video realizzato per il blog gerardopaterna.com, oggi ancora a New York, siamo su una bellissima terrazza a pochi metri dal Flatiron Building con l'italianissimo Guido Pompili di Vivaldi Real Estate. Guido è un profondo conoscitore del mercato immobiliare new yorkese, e qui infatti addirittura dagli anni 80 anche se sembra un ragazzino. Ciao Guido! Sì, ciao, sì, mi allora. coloro i capelli per sembrare un po' più adatto Benissimo. con l'età. Comunque, sì, eh, okay. nel 92, ormai sono 26-27 anni ho fondato una società che servisse agli italiani che venivano a New York per comprare o anche per costruire. Si chiama Vivaldi, la Vivaldi Real Estate. Il nome Vivaldi indica le quattro stagioni dell'investimento immobiliare, che sono ricerca, acquisto, gestione e vendita, che noi chiamiamo i quattro santissimi. La ricerca è ancora molto viva ed attiva e diciamo che è forse la cosa di cui mi interesso, mi occupo di più io direttamente. Poi c'è il property management, le persone che comprano con noi poi hanno accesso a tutta una serie di servizi di property management testati negli anni e che sono indispensabili se è un investitore, poi se uno ci vive se ne occupa da solo ovviamente. E, e siamo molto utili perché essendo qui da molto tempo non solo conosciamo i professionisti ma conosciamo anche un po' le storie, i costruttori, i proprietari, per cui eh, per esempio il 400 Fifth Avenue, che di qui non si vede, comunque è vicinissimo all'Empire State Building Beats and Partners, siamo stati i brokers che hanno trovato il terreno sul quale fare questa costruzione naturalmente lavoriamo per chi vuole costruire ma anche per chi compra il condominio da 400 mila dollari e eh, per quanto riguarda le operazioni di acquisto e vendita in questo momento ci siamo appoggiati da un punto di vista tecnico alla Compass che è una società high-tech, high-touch che ha recentemente assorbito un miliardo di dollari di investimenti e quindi può fare dei sistemi molto avanzati che ci permettono di organizzarci meglio con i clienti. Paghiamo una piccola fima, insomma questa è una cosa che ci sta e, e quindi queste sono le quattro stagioni ricerca, acquisto e vendita e Property Management che è, abbiamo un direttore del Property Management che parla anche spagnolo molto bene essendo del, eh, non dell'Ecuador ma del eh, El Salvador, okay. El Salvador eh, che e che ci aiuta e parla di italiano eh, perfettamente. Eh, perché uno dovrebbe venire a New York così distante, no? Poi il jet lag eccetera eccetera? Ma fai tu le domande, dovevo eh? farle io caspita. Ah, Comunque pensavo dai. che fosse... Eh? No, allora Vivaldi Real Estate si rivolge sia all'investitore italiano, sia all'agente immobiliare che, eh, con il quale poter eventualmente collaborare eh, eh, per segnalazioni relative proprio agli investitori. Parlando invece del cliente finale, cioè di colui che, eh, o colei che volesse investire a New York, perché venire ad investire a in New York, che cosa acquistare e è il momento giusto? Allora, iniziamo dalla prima, perché venire a New York o in generale negli Stati Uniti? Perché si esce da un punto di vista di rischio completamente dall'area euro, dall euro, si lavora in dollari e da un punto di vista politico siamo in un altro ambiente, adesso soprattutto con Trump si stanno creando delle grosse divisioni. Territoriali, quindi, diciamo, comunque, è una scelta di investire qualcosa in un posto diverso. New York è una grande piazza, quindi, è una piazza con molta profondità, si può entrare e uscire con una relativa facilità, il che diciamo per un investitore è comunque un elemento di liquidità importante. È un buon momento per investire a New York: ci andrei con i piedi di piombo perché c'è moltissimo invenduto, moltissimo invenduto di cose di super lusso, hanno costruito tutti per il super lusso per cui adesso ci sono tanti bellissimi appartamenti che però non si riescono a vendere perché hanno dei prezzi stratosferici che il mercato non assorbe. Si è creata una situazione difficile da circa tre anni in cui gli acquirenti dicono beh si aspetta un po' di più, c'è cioè, tanto sul mercato e riuscirò a comprare a un buon prezzo. I venditori siccome l'economia tutto sommato va bene e poi possono mettere in affitto le proprietà e gli rendono comunque abbastanza da da non doverci rimettere dei soldi sopra e non, non abbassano i prezzi, quindi c'è una situazione di stallo di mercato. Eh, quando si riesce a comprare qualcosa comunque il ritorno sull'investitore a Manhattan il ritorno reale netto è intorno al 2%, raramente arriva al 2,5 o qualche volta l'1,5. Ci sono poi dei casi in cui c'è stata una scelta molto accurata da parte dell'acquirente, il quale poi ha investito molto per migliorare quello che aveva comprato. In cui si arriva addirittura ad avere un 5% di ritorno. Però, insomma, questi sono i range. Prendendo dei prodotti molto particolari, non so, delle cooperative che permettono di affittuare, si può arrivare anche a un 4% di affitto. Ecco, però, sulle, sulle cooperative non ci sono dei vincoli? Eh, derivanti dal, eh, dall'ottenimento dell'ok okay degli altri condomini, sia sì. per l'affitto che per l'acquisto sì, sì, che sì. per la rivendita? Sì, per questo ho fatto una qualificazione importante, cioè eh. deve essere una cooperativa che è investor friendly okay. e ce ne sono pochissime, quindi che permettono a uno straniero di investire, che è, permettono di affittare fin dal primo giorno quante volte uno vuole, come se fosse okay. un condominio. Eh, però ci sono comunque dei limiti perché va comprata a nome personale quindi non tutti vogliono comprare a nome personale insomma, ci sono varie cose che bisogna conoscere sul mercato comunque rimanendo a Manhattan questa è un po' la situazione forse tra 3-4 anni si potranno fare dei bei colpi però bisogna venire con 100-200 milioni e parlare magari alle banche che hanno affidato la costruzione di palazzi importanti e dirgli noi siamo interessati si inizia una conversazione non sono ancora pronti grandi ma, investitori. Ma il piccolo no, il piccoli, piccoli 400-500 No, il piccolo è una grossa opportunità oggi eh, nel Bronx, okay. Noi, anzi, io anche quindi, con... quindi a nord di Central Park? Sì, eh, diciamo, sì, diciamo che se Harlem è sulla 125, okay. ad una fermata da Harlem, una fermata di metropolitana, si entra già nel Bronx. Il Bronx non è più quello che si pensava una volta e rende molto bene relativamente al fatto che siamo a New York, perché c'è un rischio percepito che non corrisponde al rischio reale, per questo rende bene, perché la gente ancora non conosce bene che ci si può vivere in maniera normale e quindi oggi si può comprare nel Bronx con ritorni intorno al 4,5%, diciamo che se uno investe 800 mila dollari che sono 750 mila Euro circa, Può comprare una two family home, una ci vive e l'altra l'affitta e ci sta molto bene. Può addirittura fare un bed and breakfast e, ed è un grande affare. Si potrebbe anche immaginare un domani di dividerle in due appartamenti e venderle uno a 400 e uno a 500. Questo è il tipo di operazioni che si possono fare oggi. Invece per quanto riguarda la collaborazione con gli agenti immobiliari italiani, come vi state muovendo? Abbiamo iniziato a Milano con due agenzie molto importanti. E, e noi possiamo attraverso i mezzi della Compass fornire un flusso di informazioni, eh, di fotografie molto belle con planimetrie, prezzi, con tutte le informazioni che servono e, e i loro clienti che si saranno dovuti registrare possono avere accesso a tutte queste cose. Poi, se sono interessati, si rivolgono al loro agente, il quale poi ci chiama e, e quindi abbiamo un contatto diretto. Abbiamo un referral fee che arriva fino all'1%, così è un po' nei casi migliori, no? perché eh, teniamo conto che per il nostro controparte si tratta di alzare il telefono e chiamarci. Ora noi abbiamo interesse a conoscere delle persone, la cosa più importante è che siano persone che abbiano una buona reputazione perché alla fine noi qui facciamo un lavoro che non è quello dell'agente immobiliare che deve vendere per forza. Noi dobbiamo cercare di avere anche, un, di tenere una reputazione sul mercato e quindi dare dei, dei consigli giusti e cerchiamo di lavorare con gente che insomma abbia la stessa visione. Un aspetto importante della Valde, di Valdi è che loro lavorano molto bene anche sulla gestione eh, dell'immobile, quindi per tutto quanto concerne i servizi cosiddetti di property, no? sì, sì, sì, quindi, sì, il l'avvento sì. dell'acquisto in avanti tutte le problematiche che dovessero sorgere trovano una risposta sì, concreta beh, attraverso una certo, cosa Sì, certo, è molto importante avere, per esempio, uno di noi ha sempre un telefono che risponde 24 ore su 24, anche se uno magari sta girando, perché c'è sempre un problema, un inquilino, una cosa che bisogna poter rispondere al momento e poi bisogna saper scegliere bene gli inquilini perché non basta che sulla carta sembra che siano delle brave persone poi bisogna intervistarli, conoscerli allora come agenti immobiliari io potrei non avere interesse a quello che succede dopo ma essendo anche la persona che si occupa della gestione ho molto interesse a quello che succede dopo quindi noi da una parte troviamo il cliente e dall'altra lo selezioniamo, lo selezioniamo. E, e, diciamo che ci occupiamo non solo di eh, residenziale ma anche di commerciale e naturalmente questo rapporto con i proprietari del commerciale ci permette poi di avere in vendita delle belle proprietà quando queste vengono in vendita. Non voglio fare pubblicità, però abbiamo Facciamola. delle belle cose. Okay, okay, <ride> Ok, per entrare in contatto con Vivaldi Real Estate eh, Basta scrivere vivaldirealestate.com cioè, ah, Ci trovate in qualche maniera comunque Benissimo. Poi se tu scrivi bene il mio nome e cognome sì? okay. Basta metterlo, sono l'unico Guido Pompili vivente su Google Perché c'è la J Perché c'era non c'è nessun J. altro Quindi eh, mi trovate per bello. forza Ottimo. Bene, bene, grazie mille, allora grazie Grazie, buon appetito eh, okay. <ride> Un saluto da Gerardo Paterni Guido, ci vediamo in occasione del prossimo video, a presto!